più che una dichiarazione di voto, eh, il mio è un ringraziamento finale eh, a tutti coloro che mi hanno resa eh, diciamo, possibile la partecipazione oggi, a così breve tempo, insomma, e, e quindi voglio ringraziare eh, gli uffici, i funzionari, tutti coloro che si sono attivati, compreso il supermercato. Devinto, De e poi volevo anche sottolineare eh, la, la presenza eh, dei di, di, di dipendenti negli uffici che consentono la, il funzionamento della macchina amministrativa nonostante la grave emergenza che stiamo vivendo adesso. Emergenza eh, che ho toccato con mano e soprattutto supporto che ho visto eh, molto, diciamo, eh, ieri, nella giornata di ieri e di oggi. Ecco, quindi ci tenevo a fare questo, questo piccolo. No, bene, Grazie.